benvenuti sul canale di scuola in .com. oggi impariamo a fare dei fiori di carta riutilizzando l'anima di un rotolo di carta da cucina prima cosa lo appiattiamo ritagliamo alcuni anelli che siano sottili perché ci serviranno per la parte centrale del fiore Tagliamo il rotolo sui due lati per la lunghezza. Pratichiamo dei tagli uno spessore mh, tra, di una distanza tra uno e l'altro di circa un centimetro o poco meno non importa che vengano misurati con il righello andiamo a occhio ovviamente se decideremo di fare un tipo diverso di fiore dopo aver visto il risultato potremo cambiare lo spessore di questi petali non arrivo alla fine lascio uno spessore spazio intero perché mi servirà per andarlo a ad arrotolare arrotolo leggermente con le mani il cartone ovviamente si presta a questo utilizzo un pennarello per creare l'anima e arrotolo su se stesso Posso sfilare il pennarello e iniziare a sistemare i petali. Li apriamo a raggiera e nella parte centrale andiamo a posizionare i nostri pistilli. Voilà, è pronto per essere colorato.